Presidente, consigliere, allora entro subito nel merito precisando che ieri ho fatto anche appunto, un sopralluogo specifico per verificare le condizioni dei lavori in corso. Villa Gordiani consta di circa tredici ettari e vede la presenza di un presidio di operatori eh, che sono impegnati sia nella manutenzione che nella pulizia. Eh, la, la, la, la complessità del parco eh, naturalmente eh, eh, diciamo che, eh, presenta mh, criticità nel senso che come è noto abbiamo ereditato una scarsità di attrezzature oggi nel servizio verde, nonostante noi stiamo facendo una pianificazione in termini soprattutto di acquisizione di materiale, ecco, io vorrei segnalare che eh, a, a tutto già ieri il parco comunque era completamente sfalciato e anche ripulito, quindi invito il consigliere comunque ad andare a fare una verifica, quindi quanto era il nostro impegno, ma da programmazione azione effettuata, nel senso che noi abbiamo fatto una programmazione per consentire di rimettere e di effettuare la manutenzione ordinaria in tutta la città sia nella settimana, quindi impegnandoci a risistemare almeno due parchi a settimana in ogni municipio e ulteriori altri parchi il venerdì e il sabato e la domenica. Ecco, quindi questa è la situazione. Il eh, personale, tra l'altro, del servizio giardini ha eh, diciamo, eh, segnalato alcune situazioni, eh, soprattutto dei guasti alle fontanelle ad Acea eh, e eh, anche questa è una situazione che rivela nel passato una scarsa manutenzione appunto degli arredi quindi noi, il nostro impegno è quello non solo di fare manutenzione appunto del verde, manutenzione ordinaria come è stata fatta, ma anche di individuare quali sono in modo dettagliato e specifico gli elementi da riqualificare nello stesso parco. Eh, devo dire che ho fatto anche un controllo sulle essenze arboree e la potatura delle essenze arboree, nonostante la carenza di mezzi e la carenza di fondi, è stata effettuata nel tempo debito, come si può vedere, e attualmente non risultano sussistere condizioni agronomiche che rendano necessari, come è anche visibile, ulteriori interventi. Nonostante l'assenza di fondi e noi solo circa un mese fa abbiamo recuperato, i 9 milioni di euro e sono partite le gare europee per eh, svolgere le attività di eh, interventi sia sul verde verticale che sul verde orizzontale perché finalmente la Presidenza del Consiglio ha erogato i fondi e ci ha consentito e ci consentirà di utilizzare questi fondi, nonostante questa carenza eh, gli interventi di potatura, gli interventi di sfalcio nel parco sono state effettuate. Eh, ci sono ancora attività da svolgere che sono innanzitutto la sagomatura delle siepi che comunque è in programma, eh, le attività di pulizia come ho potuto verificare io eh, sono effettivamente eh, puntualmente eseguite eh, abbiamo qualche criticità legata al fatto che c'è una presenza di senza fissa dimora e di pe persone legate appunto, a fenomeni di marginalità sociale eh, che diciamo, utilizzano in modo improprio alcuni spazi del parco, eh, però diciamo, che il controllo del servizio giardini, così come da mia direttiva, sta intervenendo proprio per evitare che i parchi eh, diventino luoghi eh, diciamo, non opportuni di alcuni e, e presentino poi le, le conseguenti eh, criticità si presentino le conseguenti critici, criticità quanto invece alla segnalazione rispetto alla, alla, alla questione appunto delle, dei referti, noi siamo, diciamo, stati, abbiamo fatto una verifica presso i pronto soccorsi più prossimi e gli unici referti segnalati riguardano, su questo vorrei essere molto chiara, punture di insetto sempre possibili nella stagione primaverile. Eh, per quanto riguarda invece il tema delle derattizzazioni, eh, noi stiamo attualmente effettuando le derattizzazioni anche nelle scuole, sulla base dei 560 eh, euro e qui c'è l'assessore Mazzillo messi a disposizione dal bilancio, che effettivamente sono nei bilanci in parte dei municipi e I municipi li stanno utilizzando per intervenire nelle, eh, per le deratizzazioni. È inoltre però in revisione il contratto di servizio perché noi intenderemo invece, appunto, oltre a questi fondi a disposizione e che sono per lo più legati ai bilanci delle scuole, eh, intervenire anche con, eh, in, con azioni eh, ad hoc re, facendo una revisione del contratto di servizio AMA. Per quanto riguarda come dico, le segnalazioni eh, delle aree verdi, eh, noi stiamo facendo il piano abbiamo approvato le linee guida a livello generale, ma stiamo facendo il piano di manutenzione che si sta attuando come previsto con interventi puntuali, soprattutto degli sfalci, legati appunto agli sfalci nella manutenzione ordinaria. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, naturalmente non appena avremo a disposizione i fondi e dei 9 milioni di euro, interverremo in modo specifico. In tutti i casi in questo parco anche la potatura degli alberi è già stata effettuata a tempo debito.